US Open, vincono TM e Dimitrov. Avanti anche Berdice e Monfields, Out Gasquet. Dopo la pioggia che ha costretto gli organizzatori a paralizzare il programma di ieri, si è tornati a giocare a pieno regime oggi sui campi di Flushing Madovs, sede di svolgimento del quarto e ultimo slam dello stagione, gli US Open. A New York conclude la sua fatica la testa di serie numero 6, l'austriaco Dominic Thiem, che si sbarazza in tre set del giovane australiano Alex Deminaur. Risultato simile, quantomeno nelle proporzioni per Grigor Dimitrov, altro giocatore all'esordio. Il bulgaro, reduce dal successo nel Master 1000 di Cincinnati. Ha spazzato via in meno di due ore di gioco il cieco Safranek, approdando così al secondo turno, nella seconda settimana, possibile incrocio con Rafa Nadal. Non hanno deluso neanche le teste di serie numero 15 e 18, rappresentate rispettivamente da Thomas Berdice e da Gael Monfils. Il CEC ha piegato la resistenza dell'americano Rihanna Harrison, mentre il francese ha eliminato il connazionale Jeremy Shardy in un derby tutto transalpino. Già fuori invece Richard Gasquet, numero 26 del tabellone di Flushing Madovs, il nativo di Beziers è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Leonardo Mayer, mostrando una condizione psicofisica disastrosa. Out anche il bombardiere croato Ivo Karlovic, sorpreso a colpi di tea break dallo statunitense Bjorn Fratangello, mentre l'ucraino Aleksandr Dolgopolova ha vinto la battaglia al quinto con il tedesco Jan Lennard Struf, e Donald Jun si è imposto sul teutonico Maximilian Materer. I risultati dei primi incontri di giornata degli US Open 2017, Sugita, Blanca Neux 626260. Mayer, Gasquet, 26, 36626462. Struff, Dolgopolov 6336266136. Harrison, Verdic. 15, 4, 6, 2, 6, 6, 7, 4 Darcis, Pella 162606, 6 2 6 0 Monfils, 18, 6, 7, 6, 3, 6, 4, 6 Safranek, Dimitrov, 7, 1, 6, 4, 6, 2, 6. Gibson, Menendez 4667916, Mannarino, Berantis 626462, Fratangello, Carlovic 7626436764. Deminaur, Tiem. 6461616.